Buonasera, vi ringrazio a tutti che state qua, a tutti i fratelli e te, te, sorelle. Niente, io mi trovo qua, nella mia vita sono cambiate molte cose. Io no, prima ero una persona molto diversa, ho no? no, capito tante cose, non seguivo il mio cuore, non credevo più in Gesù, e Dio, non pregavo più, non avevo più fede. Però è venuto ecco, un buon giorno che mi sono decisa da sola mia sorella Gina che mi ha portato qua da quel giorno la mia vita è cambiata è cambiata perché comunque non penso più tante cose riesco a pregare riesco a capire tante cose riesco a capire le mie sorelle le persone che non amavo adesso le riesco ad amare riesco a fare tante cose la prima cosa è leggere la Bibbia, che non ho mai fatto però in questo momento vi posso dire che non c'è cosa l'anno scorso allora io avevo un problema avevo del problema di tutte, tutte le cose economicamente, fisicamente, moralmente di tutto poi avevo un problema mio personale io avevo adoro nazisti all'oraio che sono stata operata già che avevo 15 anni io pregavo sempre per dire Gesù, guarda che non mi devo operare perché devo avere un altro intervento. Sono stato me dopo un anno, il mese di novembre sono stata a fare questa visita, stavo prendendo il figlio. E mi dice la dottoressa, disse guardate, signor ma quello che ci sposta arrivate questa di 5 mm dovevo operare. E dove stavo la riticura? Io in quel momento non ancora dovevo prendere la parola di Dio. di sì, sì, ho curato. Però uscendo dalla porta io disse, ma che ho fatto? Che non è, io non avevo preso niente, né medicinale, né dottore, niente. Io l'ho curata pregando, non prendendo medicinale, niente. È scomparso. Però. È venuto pure un altro giorno che io mi sono messa a pregare, dicevo che io mi dovevo prendere il battesimo. Io questa religione qua non l'ho mai creduta. Mia sorella Gina diceva, senti, di, tu vieni qua, vieni a parlare con me Era un giorno che io stavo molto male. Vieni dal lavoro, stavo stanca, mi sono andata a lavare, mi sono vestita, mi sono rispogliata di nuovo e io non volevo venire qua lei mi ha fatto restire e mi ha fatto portare qua perché io non, non, avevo una rabbia perché non credevo niente più Neanche quando uno mi parlava di Gesù di Dio, tutte le cose no, no avevo perso tutto tanti problemi che avevo avuto comunque avevo perso tutto però allora, da quel giorno che mi sono messa di nuovo a pregare non penso più a tutti i problemi che ci sono economici cosa, e vengono man mano tutto bene poi stando con il pastore Vincenzo che mi aiuta parlando, mi spiega le cose, mi sono ripresa e oggi ho accettato di fare il battesimo, di diventare proprio la figlia di Dio. Eh, spero che fine alla morte riesco sempre a pregare, però in questo momento io vi ringrazio a tutti che adesso ho capito la parola di Dio e si e adesso so dire vicino alle persone che ho perdonato e gli parlo di Dio che significa, riesco a fare tante tante cose e più che, che ho avuto un miracolo io a mese di diciamo alla fine di luglio, all'inizio d'agosto io pregavo molto però io non sapevo perché in quei momenti io pregavo molto avvertivo qualche... mi sentivo che qualcosa dentro di me che doveva succedere però io partivo dalla mattina che io lavoravo dentro una pizzeria e pregavo sempre, pregavo, pregavo vedevo di leggere la Bibbia però non mi rendevo conto perché io in quei giorni la pregavo molto, ma io avevo sempre la parola di Dio, e chiamavo sempre Gesù e cosa e un giorno mi sono sentita proprio, la, proprio la, il fuoco dentro di me che Gesù mi stava vicino Dio, Dio è grande perché lui mi stava proprio accanto in quel momento quella sera mi sono sentita un fuoco dentro di me che stava succedendo una cosa molto brutta. e niente successe che mio figlio aveva avuto un gigante lui è un'altra figlia mia in quel momento ci stava una persona che bestemmiava molto, molto di Gesù, dell'incidente che era successo. E in quel momento là io non piangevo, io mi sono buttata addosso a quella persona. Io dicevo, non devi bestemmiare, mi dava fastidio. Io ho ringraziato, là fuori con le ginocchia a terra dove stavano i miei figli e non c'erano, che l'avevo ringraziato. Dico, quello che aveva successo e quello che poteva succedere. Io ringrazio. A Dio perché mi ha, mi ha fatto un miracolo che io non, non me lo dimenticherò mai. Mi ha aiutato in tutti i momenti che sono passati, dei mesi di agosto molto brutti. Mi ha aiutato, dicevo, in un'altra quattro ore di parlare di mio figlio, che si riprendeva, leggevo la Bibbia sull'ospedale, eccetera ho sentito la parola di Dio e una notte che mio figlio era il secondo giorno che stava ricoverato io stavo sulla Bibbia leggendo la Bibbia leggendo la Bibbia io mi sono sentita una persona che mi appoggiava una mano sulla spalla e io pregavo molto piangevo perché mio figlio dall'incidente non era aveva, aveva preso una paura molto forte io pregavo facevo aiutami non, non, non sapevo io che dovevo fare allora chiedeva a lui dice più la mano tua a me non può essere niente solo tu mi puoi aiutare io in quel momento mi sono sentita come una persona che mi mette la mano sulla mia spalla diceva non ti preoccupare abbi fede a Dio prega che Dio sarà con te e io facevo vicino a Dio aiutami il giorno no, che mio figlio ha avuto l'incidente perché io già stavo convinta dentro di me che lo volevo fare aspettavo il giorno però io dicevo aiutami e io ti aiuterò e pregherò per te però in questo momento mi devi aiutare tu a e in quel momento che io piangevo molto lui diceva non ti preoccupare io ci sarò con te cioè, lui, io verrà il giorno che io mi battezzerò e diventerò proprio tua figlia ti darò tutte le tue parole Oggi, grazie a Dio che sto qua, sono riuscita ad andare avanti. Bene. Sono giorni che uh, prima stavano giorni che io non li passavo mai male. In questo momento invece riesco a fare tutto, come se tante cose non ci sono, però mio marito che non lavorava adesso lavora, i miei figli stanno bene, io sto bene, non mi importa di niente dei problemi che ci stanno. Però io ringrazio sempre a Vincenzo che merita molto, a pregare Te lo ringrazio molto. E tutta la mia salute, e tutti quanti voi. Grazie. Amen. Amen.